Va bene, allora riprendiamo questa mattinata di confronto. Eh, gli stimoli sono stati davvero tantissimi, quindi questa, questa seconda parte si è dedicata alle domande di approfondimento che saranno, immagino, parecchie. Eh, ho visto già nella prima fase che c'era un pubblico attento e desideroso di capire di più rispetto ad alcune tematiche. Eh, L'origine cattolica di, delle istituzioni presenti, ma pensavo che quasi tutti gli istituti, noi che siamo stati in istituti vecchi, hanno un'origine perché fondati da laici cattolici, perché fondati da sacerdoti, perché qualche, riconosciuti dalle diocesi. Ecco, il serafico ha una sua particolarità, è nel mondo cattolico, ma è stato fondato direttamente dal Vaticano e gestito dal Papa, è una curiosità, non so quanti lo sanno ma è bello, è. il Vaticano interviene nel Consiglio d'amministrazione, tutta una serie di cose. E un'altra particolarità, il serafico si distingue perché diciamo si è cominciato a parlare di pluriminorati, di disabilità complessa, che allora si parlava di pluriminorati negli anni 60-70. Il serafico invece si distingueva proprio per questo, già dalla fine dell'Ottocento, la sua esperienza è nata sulla pluridisabilità, anche se... Era pura assistenza non c'era tutta una serie di tecniche che sono venute e studiate però negli anni 60-70 uno dei primi convegni organizzati per trovare le teorie è stato il serafico è un'integrazione che faccio un po' a quello che ci diceva magari la nostra Michela ma è bello, e importante io in effetti vedo. poi la Lega del Filodoro, la Holman si sono inserite in questo discorso però sono figlie magari sono state poi i provocatori di certi interventi però il Serafico rimane in questa sua attività che lo caratterizza altro discorso che mi piaceva, il discorso dei padri, noi a Bologna in effetti nei nostri laboratori che vengono accompagnati visto che sono utenti che vengono tutti dalla provincia di Bologna o di Ravenna o Ferrara e li accompagnano sempre i genitori e spesso sono i padri che vengono perché se le mamme non possono i padri vengono e questa attenzione la notavo anch'io e mi piaceva è um, veramente una cosa che degna poi purtroppo ci sono i casi che la disabilità fa separare la gente uno dei due se ne va perché non si assume la responsabilità purtroppo il fenomeno, fenomeno c'è due la domanda questa è questa la domanda il lavoro in rete, cioè il territorio, veniva detto, purtroppo non è preparato all'integrazione, specialmente per la disabilità complessa non è assolutamente preparato. I progetti che vengono fatti dall'Istituto Serafico, dalla Lega del Filodoro, dalla Olman nel territorio non trovano riscontro. Quindi, come giustamente diceva Eugenio, il nostro progetto, che sicuramente è ambizioso, ed è utopistico quello di creare nel territorio delle unità ecco, sarebbe, for, da soli non ce la faremo mai non si può farlo. No? c'è la necessità di fare rete tra le diverse attività io a Bologna per creare il gruppetto di professionisti ho rotto le scatole all'Unione Italiana Cech alla Lega del d'oro, eh, a Irifor eccetera eccetera perché sento che sia necessario anche perché poi molto spesso Creare gli orticelli, no finito, creare gli orticelli, che sembrano che non sono orticelli, però c'è necessità di collaborare, di creare un'attività. C'è chi è forte, no no è questa, quindi è possibile ai relatori, noi chiedo, è possibile riuscire a creare una rete, perché ci vuole la volontà di tutti. Ecco, questo è importante, grazie. Provo a non essere lungo in modo che c'è più spazio anche per gli altri. Comunque, è assolutamente indispensabile se vogliamo pensare che eh, dei giovani con eh, disabilità medio-grave, sensoriale, autismo eh, stiano eh, giornate, mezze giornate inseriti in contesti di territorio, intesi come appunto esercizi, associazioni, teatro... Eh, officine e così via è assolutamente necessario che nel territorio si alimenti una rete di accoglienza, di valorizzazione e qui ci sono anche delle strategie. Naturalmente all'inizio si parte con la consulta che c'è sul territorio di tutte le realtà che intervengono a favore della diversa abilità, della disabilità, con i servizi preposti, quindi quelli sanitari, sociosanitari, eh, che seguono questi filoni. Eh, con le scuole, sicuramente, perché poi le scuole hanno anche bisogno di un supporto. Però eh, il passaggio importante è ai cittadini e quindi a tutte queste diverse opportunità di inserimento per i ragazzi e per le ragazze. Ragazzi e ragazze che naturalmente non sono diciottenni, perché si sa che poi nella scuola ci si cerca di restare fino a 20-25 anni, perché si sa che è finita l'attenzione della scuola, poi tante altre attenzioni in ambienti diciamo sociali non ce ne sono. E allora, come si fa? Attraverso una rete di conoscenze si individua una, due, tre realtà disposte per esempio ad accogliere eh, i nostri ragazzi per, qualche, per uno stage, quindi a tempo, eh, un mese, due mesi. Eh, a questi però poi noi chiediamo anche di fare un report e una valutazione dell'esperienza che, che crea anche le credenziali per il ragazzo e per la ragazza per presentarsi anche poi in altre parti, perché il periodo degli stage dura un anno all'incirca, Dopo l'anno c'è l'inserimento lungo in una delle realtà del territorio. Allora, eh, a queste persone, per esempio, se una officina ci tiene eh, per due volte due ragazzi diversi ed è soddisfatta di questo inserimento, noi chiediamo di fare un report e chiediamo di divulgare questa cosa a tutte le altre officine se eh, un, una pasticceria o un negozio di fiori eh, ci fa questo inserimento chiediamo di dare notizia agli altri. In questo modo si creano le credenziali non solo per i ragazzi ma anche si crea una rete accogliente. Avendo coinvolto anche eh, la Regione Lazio, in questo caso, in questi processi e tra l'altro qualcuno poi ci chiederà dove prendete i soldi per fare tutto ciò eh, abbiamo partecipato a dei bandi regionali di Fondo Sociale Europeo siamo usciti primi o secondi in tutta la regione per l'inclusione perché noi puntiamo a un'inclusione reale eh, abbiamo creato un marchio di, eh, di eh, centro accogliente, quindi il negozio, l'officina possono esporlo dicendo noi accogliamo e siamo contenti di inserire perché abbiamo riscontrato dei benefici. Quindi alimentiamo poi una cultura di questa accoglienza e facciamo incontrare, qui mi fermo, facciamo incontrare due volte all'anno tutti quelli che fanno questa esperienza perché si raccontino tra di loro il valore che hanno scoperto. Allora, il lavoro di rete sì è fondamentale. Eh, parliamo, parlo dell'esperienza dell'istituto serafico che eh, deve assolutissimamente nel territorio Umbro eh, farsi promotore di creare reti. Vi faccio alcuni esempi così capiamo un pochino meglio. Um, tutti insomma, possiamo immaginare che portare a fare un esame molto semplice anche una visita dal dentista, un ragazzino, un bambino con disabilità complessa è un dramma perché le strutture eh, no, del territorio non sono preparate ad accogliere e a curare questo tipo di, eh, di soggetti. Dunque un istituto come il nostro si fa mh, come dire, promotore anche culturalmente di smuovere all'interno della regione dei percorsi di accesso eh, privilegiati. Dunque in Umbria eh, troviamo l'ospedale di Branca a Gubbio che Ah, è un centro d'eccellenza eh, per, eh, per per soggetti che non sono collaboranti dunque non solamente disabilità di bambini ma anche persone anziane eh, l'ospedale di Terni con eh, il dottor Frondizi c'è cioè tutto un percorso di eh, neurologia Um, e questo è un esempio poi l'istituto Serafico da poco ha sviluppato dei ambulatori specialistici all'interno dell'istituto rispondendo proprio a questa esigenza di fare rete nel territorio dunque abbiamo l'oculista per bambini, ragazzi disabili la dentista interna um, abbiamo anche varie altre strumentazioni e questo evita per esempio di andare a vagare mh, negli ospedali di eccellenza eh, come il Bambin Gesù, il Meyer di Firenze, dunque dare delle risposte ai genitori del territorio e non costringerli ogni volta anche per delle cose piccole di uscire. Poi la rete, che cosa significa? Fare incontrare professionisti che lavorano in Umbria sulla disabilità. Noi da tanti anni, ogni anno facciamo dei seminari che sono, vengono chiamati seminari risorse per i genitori. Eh, si trattano degli argomenti sulla disabilità dove invitiamo gli insegnanti, ehm, gli operatori sociali del territorio, li invitiamo a, a fare loro stessi dei relatori, invitiamo le famiglie e questo è un modo per entrare in contatto tra di noi, l'Umbria è piccola insomma, dunque i genitori far conoscere quell'assistente sociale, quel medico che opera dentro un distretto, dunque la nostra missione è quella di creare veramente rete all'interno dell'Umbria eh, dell e di sviluppare questa cultura d'accoglienza e di eh, come dire di attenzione in più ecco, anche eh, andare a fare un semplice prelievo del sangue per i nostri ragazzi è complicato no? e dunque eh, nel distretto se riusciamo a far capire che ci deve essere un percorso d'accesso eh, diversificato eh, non 5 minuti per fare il prelievo ma dedicare 20 minuti perché ci vuole tempo per farlo entrare per metterlo seduto, per tranquillizzarlo questo insomma, noi cerchiamo di fare quotidianamente. Il Movimento Apostolico Cecchi debba lavorare molto a livello regionale. Uno degli obiettivi di questo progetto nuovo è proprio quello di costituire, come diciamo prima, delle agenzie regionali psicopedagogiche che accompagnino e che devono avere anche la funzione di eh, lavorare sull'inclusività ma anche da un punto di vista culturale attraverso iniziative che favoriscano il confronto, la discussione e soprattutto la conoscenza di realtà che già affrontano il problema della complessità in, in termini anche concreti. Sì, io volevo ecco ieri sera ho citato una pagina del Vangelo cui tengo molto, no? Perché mi è rimasta sempre impressa questa immagine di Gesù che tende la mano verso il cieco, lo prende, no? è lui che si fa prossimo e che lo, lo accompagna. L'ho tenuto presente e mi è servita molto perché quando, diciamo, non capita spesso di incontrare persone con, uh, con lo spettro autistico, no? Bambini, eccetera. La prima volta che, che lo incontrai io non, veramente non sapevo cosa fare, sinceramente, perché... E, insomma, confesso adesso la mia e, nonostante avesse studiato psicologia, pedagogia eccetera, eh, non è che proprio si addigiuno almeno sul piano teorico però ecco, questo bambino veniva accompagnato dal nonno rifiutato, eh, mi spiace dirlo da diverse parrocchie eh, questo insomma, purtroppo accade, e allora eh, si è parlato sempre di lui io ho detto, il primo gesto che devo fare è quello che ha fatto Gesù, li tendo le mani l'abbraccio e non se ne è andato più questo bambino giustamente perché sta al catechismo adesso sta facendo non se ne andrà più, spero, con tutte le difficoltà eccetera questa era una considerazione cioè la, quello che voi avete detto è una conferma non? la relazione, la prossimità, la vicinanza poi mi è venuto in mente e poi vengo alla domanda una frase che ho riportato per scritto per ricordarla bene di San Francesco siamo qui nella sua terra Cominciate col fare il necessario, ho ritenuto il necessario questo, tendere le mani, col fare il necessario poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Io lo dedico particolarmente al Serafico, no? che ci ha descritto questa bella esperienza del, del viaggio a Santiago. Quindi veramente il necessario, tante volte non lo si vuole nemmeno fare perché si ha paura. Ecco allora la domanda è questa, come si può fare innanzitutto per far capire alle varie agenzie, compresa la Chiesa, che il necessario va fatto? E la seconda, il professore ha parlato di significatività, ecco il serafico in modo particolare quegli istituti dove queste persone con disabilità complessa pur, purtroppo si devono ritrovare comunque perché ci sono delle difficoltà nella famiglia come possono esprimersi in questa significatività quale in che modo possono essere possiamo usare anche questa espressione protagonisti nella società anche nella chiesa ovviamente tutte le realtà comunitarie sì. Tutti i giorni cerchiamo appunto di fare l'impossibile, eh, di vedere il bicchiere eh, mezzo pieno e non mezzo vuoto. Questa è la nostra filosofia di sempre di tutti i giorni. Ehm... Ci, è una responsabilità enorme questa insomma, che noi portiamo avanti, eh, però la sentiamo a pieno eh, non so se ho risposto, se devo andare maggiormente, ma ehm, la, la forza nostra, e aggiungo questo anche se vado un po' fuori dalla domanda, è, è il gruppo. È il gruppo di lavoro è la condivisione cioè nel senso che non c'è una ricetta per costruire un progetto riabilitativo individualizzato di un ragazzo ognuno o, le nostre equip sono enormi quando ci riuniamo non basta un tavolo infatti insomma siamo tantissimi eh, ognuno deve fare il proprio pezzetto ma questo pezzetto poi si deve fondere con l'altro e la forza è questa proprio la multidisciplinarità e la presa in carico totale e la forza anche di sostenerci l'un l'altro perché ehm, ehm, io ogni volta insomma è un lavoro difficile emotivamente per tutti noi no? ma se pensate all'educatore e a, a un os in particolar modo che per far acquisire una certa abilità anche la più banale nel senso lavarsi i denti da soli che sembra una banalità ma è una conquista enorme un educatore ci può impiegare anche degli anni e dunque è frustrante questa cosa per loro e vanno sostenuti, vanno eh, come dire, ogni volta eh, c'è una supervisione anche no, psicologica al personale perché lavorare con questi ragazzi è veramente molto pesante emotivamente, oppure anche sentire la responsabilità di un genitore che è lontano. Quando facevamo il cammino di Santiago, ehm, molto spesso, la sera poi ne parlavamo, ci sentivamo un po' in colpa ad essere noi a vivere con, con i ragazzi quella bella esperienza e, e, e non, non con la mamma. Però molte volte ci rendiamo conto che eh, il ragazzo con il genitore certe esperienze non le potrebbe godere appieno perché col genitore poi nascono tutti quei vizi, tutte quelle eh, problematiche. No? E allora la responsabilità che tu hai nel, mm, nell'accompagnare quel ragazzo, come se fossi il genitore, non lo sarai mai, non ti potrai mai sostituire a un genitore, però in quel momento la senti tutta, no? il fatto di dover eh, eh, fare quelle cose anche per la mamma, anche per il papà, di... Sì, solo per integrare la riflessione sulla significatività, eh, intanto eh, mi sembra molto importante l'esempio che ha appena fatto la, la signora rispetto all'attenzione eh, all alla persona che accompagna e che fa sviluppare le competenze anche con la pazienza di anni. Io quando voglio insegnare ai miei futuri educatori e educatrici l'educazione nel particolare, li mando a fare microeducazione in queste realtà che devono riuscire in, nel tempo che ci vorrà ad abilitare a lavarsi i denti o ad aprire una porta di casa o di un centro. Eh, è, se vogliamo eh, veramente l'educazione che si mette a fianco che fa emergere le competenze della persona ma per la significatività volevo dirvi questa cosa noi ci troviamo nel team di questi primi ragazzi che stanno ormai andando in inserimento anche uno un po più grande di loro che sembra comunque un ragazzo è molto giovanile ma si è fatto 15 anni di inserimento lavorativo prima di venire da noi è andato a lavorare in una realtà delle poste e gli ultimi suoi due anni di quei 15 era finito in uno sgabuzzino perché eh, non lo volevano eh, lo sopportavano la categoria protetta eh, sta sullo stomaco di molti la prima cosa che noi abbiamo capito e imparato anche da lui è che i nostri ragazzi non hanno bisogno particolarmente della busta paga o del contratto di lavoro. Prima di questo, se anche questo poi alcuni di loro lo faranno, hanno bisogno di stare in un contesto dove gli altri ti riconoscono come valore, come risorsa, sono contenti di quello che tu gli dai e gli fai e soprattutto della relazione con te. Allora la significatività sociale per noi viene prima, è importante trovare contesti dove tu sei un valore e dove gli altri ti scoprono come valore, perché poi, come dicevo in apertura stamattina, devono accorgersi che tu hai un plus valore che è il benessere del contesto che ti accoglierà, che farà il benessere del contesto che ti accoglierà. Ecco, quindi abbiamo scelto per la significatività sociale prima dell'inserimento lavorativo o, o, o di qualsiasi altro tipo. Allora, io sono Michela del Gruppo Diocesano di Salerno, sono qui. E, io sono un'insegnante di sostegno, ma ho un passato <ride> e sono ovviamente ancora una pedagogista. Ho collaborato con la Fondazione Macchi Insieme, insieme a Domenico Vaccaro, e per moltissimi anni. Oltre un decennio ci siamo occupati di disabilità grave e gravissima. Eh, per scelta sono adesso un insegnante di sostegno e eh, nella scuola in cui lavoro eh, quest'anno è arrivato uno di quegli alunni che è proprio la tipologia di cui ci parlava la dottoressa questa mattina, che è andato in giro per molte scuole dove è stato rifiutato o cacciato perché eh, vi era proprio una difficoltà oggettiva nella gestione. Un alunno con una disabilità gravissima, di gestione molto complessa, con crisi comportamentali importanti, eh, autolesionista, ma soprattutto con eteroaggressività e che quindi insomma, si faceva male e fa molto male. E io sono stata insomma, eh, assegnata alla classe in cui è questo alunno proprio perché conoscevano la mia esperienza pregressa e quello che ho potuto osservare dall'interno è che la scuola non è assolutamente pronta ad accogliere la disabilità complessa. I miei colleghi erano spaventatissimi, sgomenti, non avevano proprio strumenti né conoscenze di base per poter intervenire o fare qualcosa. Io ho cercato di mettere a disposizione tutte le mie conoscenze e la mia professionalità, a disposizione anche del gruppo di inclusione della scuola, e devo dire che abbiamo fatto un lavoro sinergico molto importante durante quest'anno. Però mi insegnate che nove mesi di scuola servono a malapena a costruire una relazione e ad abituare, in questo caso, l'alunno in questione a togliere il giubbino e appenderlo all'appendiabiti prima di avere la prima crisi della giornata. Ecco, abbiamo lavorato su microattività legate soprattutto alle autonomie personali. Mi chiedo, tutta la progettualità di cui si parlava questa mattina, in particolare al professore Cursi, questi progetti che poi mirano successivamente all'occupazione, potremmo cercare in qualche modo di trasferirli all'interno della scuola per gettare un seme, per partire. Parliamo tanto di scuola come afferma Wenger, come comunità di pratica, quindi una scuola incentrata sulla persona. A scuola abbiamo una risorsa potente, che è quella dei compagni di classe. Noi abbiamo fatto un lavoro meraviglioso con i compagni, li abbiamo aiutati a scorgere il valore di questo alunno che era il loro compagno di classe. Loro sono stati bravissimi, molto più bravi dei docenti. Potremmo sfruttare questa risorsa e come agenzie pedagogiche magari operare all'interno delle scuole, pensando quindi a degli spazi di socializzazione in cui vi sono tutti e non necessariamente all'istituzionalizzazione? Grazie. Dico tre cose. Il punto, di partenza. Eh, il punto di partenza è che i nostri ragazzi che uscivano dal, dalla scuola superiore eh, avevano vissuto tutti questa parabola. Eh, scuola primaria eh, erano eh, bambini con tutti gli altri bambini e la festa di compleanno eh, erano pieni di tutti gli altri bambini e tutti gli altri bambini invitavano loro al compleanno. Scuola media, 4-5 che facevano la festa con loro e loro andavano alla festa di 4-5, vuol dire che due, terzi, che due terzi della classe non più. Scuola superiore, al massimo c'era la festa di compleanno del ragazzo in questione, dove la classe si mobilitava, ma punto non è che il ragazzo poi andava... A che ne so io, preoccupare la festa di compleanno dei suoi amici o delle sue amiche. Quindi una desertificazione progressiva. Allora, questo era il punto di partenza. Cosa sta succedendo adesso? Le scuole eh, si sono accorte e ci dicono: Ma non è che ci date una mano a capire come, dato che voi fate accompagnamento, microeducazione, eccetera. Naturalmente abbiamo anche persone competenti che sono dietro questo e come ha detto prima appunto, anche la rappresentante del Serafico ci vuole un'equipe interdisciplinare, persone competenti a cui la scuola poi dà anche in qualche modo che riconosce. E ci sta chiedendo di entrare nelle scuole di creare con eh, i ragazzi con disabilità ma anche con i loro compagni dei laboratori e di eh, far capire sia a chi fa eh, il sostegno sia ad alcuni insegnanti come è gestibile un, uh, una forma diciamo, progressiva educativa significativa e, in più, facendo questo, eh, noi abbiamo proposto, tra l'altro c'erano alcuni dei nostri ragazzi orgogliosi di rientrare nella scuola da cui erano usciti praticamente isolati, rientrare come docenti degli altri ragazzi a fare il laboratorio. Eh, e quindi immaginatevi la loro emozione. Eh, ed è per loro un'altra forma di inserimento, perché diventano docenti in una scuola. Eh, ma la cosa interessante è che stiamo aiutando i servizi del territorio perché Perché andando per un anno con i ragazzi con disabilità noi facciamo lo stesso tipo di osservazione e di discernimento che facciamo con i nostri ragazzi sulle risorse e sulle positività. Una volta che abbiamo individuato un profilo per ciascuno di questi che incontriamo nella scuola, Andiamo alla ricerca nel territorio dei contesti che siano centri diurni, che siano centri per persone con disabilità. C'è un mio alunno che ha aperto una comunità residenziale per ragazzi che oltre a essere con pluri eh, diciamo, forme di disabilità sensoriali e anche autismo eh, lui prende i ragazzi con psicosi che non riescono a tenere nelle altre case e quindi c'è anche questa opportunità quindi cosa facciamo? alla fine del periodo scolastico di questi ragazzi che sono alle superiori siamo in grado di dare alla famiglia e ai servizi che dovrebbero farlo loro ma non ci riescono una serie di opportunità di inserimento del ragazzo quindi diventiamo un servizio anche per il servizio sociale locale Sicuramente persone con disabilità sensoriale complessa ero curioso di sapere se eh, veniva fatta tipo se c'erano anche attività musicali di qualche tipo, la musicoterapia se veniva fatta, se c'erano attività musicali. Eh, la musica veniva usata come mezzo relazionale, riabilitativo in qualche modo, se c'era come veniva fatta così questa curiosità. Allora la musica è un canale eh, importantissimo eh, nella, nel mondo della disabilità e con i nostri ragazzi dunque viene utilizzata eh, in tutto l'arco della giornata sia a livello educativo ma soprattutto anche a livello eh, riabilitativo dunque all'interno dell'istituto oltre alla musicoterapista che fa lavori individuali con i ragazzi noi abbiamo un educatore che porta avanti il laboratorio educativo musicale che è molto integrato anche con il laboratorio eh, educativo espressivo teatrale. Sono due educatori che negli anni si sono specializzati in questo settore e facciamo anche eh, a fine anno, adesso il Covid ci ha penalizzato e non l'abbiamo potuto fare, ma a settembre lo faremo, eh, uno spettacolo teatrale dove partecipano in, mh, alcuni dei nostri ragazzi, chi sale sul palco, chi è dietro le quinte, chi eh, partecipa a dei filmati, e eh, in più l'istituto da un anno ha una radio interna, eh, si chiama Radio Coloradio, e in collaborazione con una speaker di Radio Subasio e ci sono dei ragazzi che fanno anche questa attività, dunque come, eh, come vede la musica è all'interno dell'istituto 24 ore su 24 in ogni forma, eh, anche, anche il, il, il suono degli strumenti, no? Percussione. In più eh, abbiamo anche fatto una ricerca scientifica eh, sulla, sulla musica, eh, soprattutto la musica eh, classica, come ehm, poteva in qualche modo diminuire le crisi epilettiche, ascoltandola, ehm, sempre abbiamo scelto il brano, quel brano, ascoltandolo durante l'arco della giornata, in determinate ore, e è, i ragazzi che hanno partecipato a questa sperimentazione si è assistito, erano tutti ragazzi con epilessia farmacoresistente importanti e si è assistito appunto ad una diminuzione e dunque c'è stata anche insomma una pubblicazione siamo stati anche eh, invitati a vari convegni, a vari congressi dunque sì, la musica è fondamentale associata poi anche all'espressività al, al teatro eh, Lei ha parlato della dell'intervento di accompagnamento delle famiglie, di sostegno ma fondamentalmente di accompagnamento delle famiglie, e delle madri, come sempre, però insomma ci ha fatto comprendere che finalmente anche i padri cominciano a essere una presenza partecipata. E io mi sono chiesta, e vorrei sentire da lei, come riescono anche ad accompagnare e a sostenere altri membri della famiglia di un bambino o di un ragazzo con disabilità complessa, per esempio il gruppo dei pari, in questo caso cioè fratelli, sorelle, fratellini, sorelline, perché credo che abbiano così un ruolo importante e nemmeno facile a volte. E nella mia esperienza di, di volontariato, un'esperienza non, non così qualificata naturalmente, mi è capitato di osservare con molto rammarico che a volte, non sempre per fortuna, ma a volte i fratelli e le sorelle eh, pagano un prezzo un po' troppo alto. Non è sempre così, ma qualche volta ho visto e vorrei ascoltare lei mm -hmm. in questo aspetto del problema. Allora sì, eh, quando parlo di famiglia per il momento mi ero soffermata semplicemente ai, ai due genitori, no? ma i fratelli e le sorelle sono eh, fondamentali e come dice lei eh, l'esperienza vuole che eh, sono bambini, adolescenti ed adulti comunque segnati da questa esperienza perché fino a quando il fratellino o la sorellina è in casa eh, sono quasi orfani, quasi sempre di mamma perché la mamma fa continui eh, ricoveri lunghi al Bambin Gesù con il fratellino la sorellina. Dunque loro crescono eh, senza, un, senza il genitore, crescono eh, comunque privati di un papà o una mamma che molto spesso non, parte, non può partecipare, non partecipano alle gite scolastiche oppure ad altre altre eh, no, la, la recita scolastica. E ci troviamo di fronte sempre dei fratelli e delle sorelle molto segnati eh, da un punto di vista psicologico, emotivo e, ehm, è, è da attenzionare questo. Ti trovi di fronte due tipi di, di, di fratelli, allora, quello che c'è il rifiuto. Perché comunque il genitore, in, con un senso di colpa enorme, l'ha eh, completamente eh, tirato fuori dalla vita del, del fratello e della sorella, non coinvolgendolo. Dunque è cresciuto quasi eh, deresponsabilizzato, no? E dunque sono dei fratelli e sorelle, ce ne sono pochi, però ci sono, che per esempio io non ho mai sentito al telefono, non ho mai visto fare una visita ai... Ai ragazzi in istituto. Poi là di contro invece c'è quel fratello, quella sorella che si sente come se fosse papà e mamma, nel senso presente all'ennesima potenza, no? che non so quanto sia giusto, però... Comunque capisco che si sente una responsabilità enorme perché quando comincia a pensare al dopo dei genitori dunque si sente eh, chiamato in causa, si sente eh, di dover per esempio molti fratelli, eh, si propongono immediatamente anche giovanissimi. Ho avuto una, una ragazza che ha 19 anni eh, si è proposta subito come amministratore di sostegno della sorella eh, pur essendoci due genitori giovani attivi e l'ha voluto fare lei. Ho fatto vari colloqui mh, ponendo un po' la mia perplessità no? su quanto fosse giusto subito occuparsene no? di questo aspetto. È un percorso di sostegno anche ai fratelli e le sorelle, sicuramente sì, oltre che, che i genitori. Eh, abbiamo dedicato anni fa un, un convegno per i sibling, appunto proprio per eh, ai fratelli e le sorelle e quotidianamente la psicologa, io come servizio sociale, ci rapportiamo anche con questi familiari che mh, eh, vanno attenzionati, vanno seguiti, vanno sostenuti perché comunque eh, hanno sofferto tanto nella loro crescita adolescenziale, nella loro infanzia e questo va tenuto eh, presente. Poi per non parlare di eh, patologie genetiche, dunque eh, la, la paura di, di fare figli, eh, perché potrebbero eh, presentare la stessa problematica del fratello, della sorella, dunque anche questo è un, è un, è un sostegno in più che, che, che va dato, eh, quando ci sono delle diagnosi non ben precise, quella ancora peggio perché tu non sai eh, che cosa ha tuo fratello, tua sorella e dunque no, la, ci sono delle dei ragazzi che hanno difficoltà anche da un punto di vista relazionale affettivo a costituire una famiglia perché dietro c'è tutto questo gran vissuto questo dolore mi ha preso molto l'esperienza di guscio di noce perché eh, ho la responsabilità di essere presidente dell'associazione nazionale delle Famiglie delle persone con minorazioni visive, che ha due servizi principali non eh, esclusivamente sorretti dal volontariato, anzi poco dal volontariato e molto dai nostri operatori. Il primo è il centro diurno, il secondo è un servizio socioeducativo. Mi ha colpito l'aspetto della temporaneità. Quindi l'essere eh, di supporto in un momento di passaggio, di orientamento. Cosa che voleva essere il nostro centro diurno quando nel 1992 è nato per eh, le persone con disabilità visive complesse. E questa eh, temporaneità è diventata poi... Eh, definitiva mh, trasformandosi da quello che avevamo chiamato centro didattico preprofessionale in centro diurno dell'azienda sanitaria molto voluto molto gestito dalle famiglie attualmente questo centro diurno va rifondato perché diciamo ha fatto il suo tempo si è assottigliato per vari motivi e chi deve andare a sostituire quei nostri ragazzi alcuni di coloro che hanno portato a termine l'obbligo scolastico e quindi escono dal servizio socio educativo che Sosteniamo anche questo con i nostri operatori specializzati. La cosa che mi sta eh, turbando è, professore, che non riesco a motivare quelle famiglie a fare quello che hanno fatto le famiglie di allora, cioè a dire mettiamoci assieme e... Rifondiamo questo benedetto centro diurno che deve essere diverso da quello che era, perché deve avere proprio questo aspetto no, dello studio di dove possono andare questi ragazzi che hanno assolto l'obbligo scolastico accompagnati dai nostri operatori. Anch'io sono eh, pedagogista, quindi... Sono molto legata al educere, tirare fuori. In questo momento non sto riuscendo a tirare fuori da questi genitori e non voglio imbuere, non voglio mettere dentro. Sono troppo rigida? Provo a dire qualcosa, assolutamente non credo che sia una questione di rigidità, anzi, mi piace che il desiderio di significatività di questi Ragazzi che uno coglie già quando li, quando li, ha, quando li accoglie e rimane e, e, e vuole bucare anche l'asfalto, quindi eh, quella non è rigidità. E la questione è che eh, anche da parte nostra, eh, come ho già detto stamattina in apertura, quando il genitore ti porta il ragazzo o la ragazza ti dice tutto quello che non sa fare quello che fa fatica a fare quello che non potrà fare nella società e, perché il genitore vive questa lotta questa, questo sacrificio questa battaglia tutti i giorni e quindi è soverchiato dalle cose difficili da affrontare e, quindi per far sì che i genitori le famiglie che chiaramente vanno assolutamente associate al processo al percorso eh, vanno invitati si fanno incontri con tutti loro ma anche singolarmente con ciascuna coppia comprese quelle divise quando ci si riesce eh, non possono essere loro il, lo start up lo start up deve essere un pool di persone che ci credono che provocano anche questi genitori perché i genitori cominciano a crederci quando vedono un contesto che accoglie i figli e valorizza i figli allora dicono ma dai ma è così ma ma perché ma perché sono caritatevoli no perché invece ci tengono anche a farli vedere per esempio agli altri che si rivolgono in questo centro se è un negozio ai clienti se è un gruppo di teatro agli spettatori e così via allora il genitore eh, si scuote dalla durezza della sua fatica nel momento in cui vede che questo figlio è un valore per altri non solo per il suo cuore per altri e allora in quel momento il genitore diventa collaboratore perché perché lui ha per esempio conoscenze del figlio che altri non hanno e quindi può potenziare quello che il figlio eh, fa in, nei contesti dove il figlio si sta inserendo eh, ma non è il punto di partenza allora io dico mai mollare i genitori e le famiglie ma all'inizio li puoi solo che provocare eh, dicendo no guarda che invece ci sono delle possibilità e te le faccio vedere se tu ti fidi tuo figlio viene qui noi ci vediamo in capo a Alcuni mesi, in capo a un anno o due anni, vedrai tuo figlio in un contesto che lo apprezza. Quindi eh, la rieducazione di un contesto familiare deve, secondo me, poggiare su realtà effettive, concrete, cioè su esperienze concrete dove ci si accorge che il figlio è valorizzato. E. Allora questo che vuol dire? Che parallelamente a tutto questo lavoro con figli e con genitori c'è un lavoro col territorio, eh, lo sottolineava Domenico in apertura, se non si trova il modo di lavorare con il territorio a partire da quelli un po' più aperti, un po' più disponibili, magari perché avevano un nipote con disabilità che hanno fatto stare qualche qualche settimana d'estate dentro il loro, la loro officina, il loro negozio di fiori e allora sono aperti a prendersi per un mese, due mesi, uno dei nostri ragazzi. Si parte da quelli, poi però si fa cassa di risonanza e si fa crescere la cultura dell'accoglienza. C'è un lavoro sistematico sul territorio e quindi se volete rifondare dovete dotarvi di una squadra un po aggressiva anche sul territorio a partire dagli amici a partire da chi magari frequenta un gruppo sta in parrocchia e però ha degli esercizi oppure è in un'associazione in un gruppo in un centro grazie per questa ricca mattinata don matteo bugia assistente del mac di noto e assistente dell'attività giovanile e riguardo è un passaggio molto bello che la signora del Seraficum rispetto al cammino di San, verso Santiago in Compostela eh, ci diceva è vero, tante volte chi accompagna si rende conto di godere di processi che i familiari non, son, non essendo presenti non godono ma nella vita di ciascuno di noi rispetto ai familiari secondo l'età evolutiva a partire dall'adolescenza ci sono dei distacchi cioè, non penso che eh, la ragazza al primo appuntamento mentre gli batte il cuore vuole eh, la mamma con sé ci sono delle esperienze, ci sono delle esperienze che sono esperienze vissute nell'autonomia è vero che i genitori godrebbero eh, di frutti che non vivono direttamente se non attraverso la narrazione o il materiale fotografico o video però ci sono delle esperienze che sono molto personali e che vanno vissute eh, così come si presentano Rispetto alla famiglia io mi sono arricchito stamattina soprattutto nel pensare la famiglia come soggetto attivo perché in tutte queste realtà presentate la famiglia, c'è anche il papà che emerge, si nota la sofferenza dei fratelli o il distacco dei fratelli o... ma ci sono ambienti, realtà territoriali dove la famiglia non c'è e quando queste esperienze nascono da terzi, ad esempio le parrocchie, esiste il meccanismo della delega per cui il padre è colui che gioca alle macchinette l'accompagnamento del figlio, quindi siamo molto distanti, no? o il fratello è colui che gode della pensione del fratello che non può andare all'università. Lui all'università, per l'altro, c'è il centro diurno e se possono gli pagano la retta. Questo da una parte. E quindi. Il lavoro è importante di sensibilizzazione, di compartecipazione, di, di appartenenza della famiglia alla stessa realtà del ragazzo che ormai magari è diventato adulto. L'altro aspetto è nei nostri territori come fare a dare come dire, indirizzo a tante esperienze frammentate che esistono, tipo i centri diurni. Io porto l'esempio di quello che abbiamo noi in parrocchia, abbiamo anche il dopo di noi. Mantengo, scusa, per, eh, per la domanda sennò... Ad esempio, è possibile pensare che se si inizia un progetto qualche ente, qualche, qualcuno possa anche controllare? Noi lavoravamo nel territorio, ma adesso poi abbiamo fatto i laboratori propri del centro di urne e non vanno più dalla parrocchiera, non vanno più a scuola a fare il bibliotecario, eccetera. Questo è un peccato, ad esempio. Non è semplice rispondere perché non ho una risposta giusta, la risposta giusta. Eh, noi ci capita spesso di eh, essere contattati da realtà del territorio, eh, da poco abbiamo accolto un gruppo di educatori che si sta approcciando ad aprire, a intensificare un centro diurno, per esempio, sono venuti a visitare l'istituto, ad avere eh, una formazione, eh, noi questo lo facciamo, oppure molto, molto spesso ci chiedono ma quando aprite un serafico non so, nel Lazio, in Campania, non è semplice questo assolutissimamente, quello che noi facciamo è accogliere le realtà che ci chiedono di venire a visitare l'istituto, per eh, provare a dare delle idee, soprattutto tra educatori, sono venuti degli educatori a vedere come lavoriamo all'interno dei laboratori di, di educazione speciale da poco e hanno fatto dei giorni di full immersion a vedere come, qual è il, la metodologia, eh, la, la nostra parte, questo c'è come... Allora, sì, nel senso che basta contattarci e eh, va creata, ogni volta va creata a seconda delle esigenze, però da poco lo abbiamo fatto, dunque ci rendiamo disponibili anche a questo per i centri del territorio che stanno nascendo. Mi sentirei di dire questo Don Matteo, eh, da una parte la realtà è quella che hai descritto molto bene all'inizio del tuo intervento, le famiglie così, eh, i centri così e anche la temporaneità di qualche sprazzo di, di intuito che poi però magari regredisce. Eh, però io eh, credo che eh, l'esistenza di alcune esperienze significative anche sul tuo territorio, io ho un'alunna che porta avanti Paideia Rosolini ed era l'animatrice policoro della diocesi di Noto eh, Anita, eh, ugualmente eh, eh, lì in, uh, in noto avete quest'altra esperienza eh, contemporaneamente come hai detto prima hanno fatto laboratori significativi e anche eh, lì a Rosolini hanno fatto per esempio l'inserimento a Bufalefi in campagna e hanno portato avanti per più di un anno anche delle esperienze significative nel territorio io credo che una responsabilità che si può prendere la diocesi è quella di eh, convocarle metterle insieme non tanto a livello di fare un consorzio no semplicemente portarle a uno scambio significativo ma non solo tra le realtà che si occupano delle persone con disabilità ma come dicevi prima tra le realtà che si occupano un po' di tutta un'area che riguarda le persone con disabilità, il mondo giovanile che comunque è penalizzato anche lì sul piano occupazionale del lavoro e, eh, e cercando di eh, mettere in moto quella reciprocità che dicevo prima dove se io ho scoperto che c'è una realtà che accoglie e che inserisce lo dico a un'altra realtà che se ne potrà avvalere nel suo territorio, però ci vuole, ecco, da questo punto di vista veramente un'intuizione un apostolica, perché io credo che a questo movimento, per la domanda che è stata fatta prima, chiederei di non venire mai meno allo spirito apostolico, cioè quello di non accettare mai che eh, il regresso, il tornare indietro, siano la fi la, il finale della storia. Il finale della storia è qualcuno che ci rialza, ci rimette in piedi e ci dice continua. Ed è quello che ci diceva ieri eh, il Don qui. <ride> eh, per cui anche lì in diocesi a noto, io credo che un... Eh, uno spirito apostolico può essere comunque una sfida, una provocazione a quelle realtà che magari si fanno l'orticello e che invece forse in uno scambio potrebbero farsi in qualche modo più forti anche rispetto alla temporaneità delle loro intuizioni. Però ecco, ci vuole una fatica da parte di qualcuno che ha questo, questo spirito apostolico. Una domanda semplicissima eh, per chiudere. Eh, si è parlato di inclusione, si è parlato di eh, fare in modo che il territorio possa includere i ragazzi. Come le parrocchie entrano, parroc ah, entrano in questo discorso di inclusione? Ma Io credo che eh, sia importante, secondo me, all'interno del movimento apostolico ciechi, Oltre a sottolineare, come è stato fatto in molti interventi, il cosa bisogna fare, secondo me agire. Io credo sia molto importante, come diceva il professore al, al sacerdote di, di Noto, che è importante partire dal proprio territorio. Eh, alcuni, alcune esperienze come il Serafico o come altre, sono esperienze nate in quelle realtà, cresciute in quelle realtà, io credo che eh, sbaglieremmo se ci mettessimo in testa di ripetere su altre realtà, perché ogni realtà specialmente in Italia con la regionalizzazione del discorso sanitario, davvero mh, i bisogni regione per regione sono molto diversi e quindi anche gli interventi e le strutture credo si debbano essere molto diverse posso banalizzare io troppe volte sento che alcuni oratori eh, non si portano in gita dei disabili perché sono un problema questa scusatemi è basica come cosa però vi garantisco che succede allora potrebbe essere una buona cosa partire da cose banali come queste un piccolo passo noi come macchie ci siamo perché eh, anche in questa direzione no, il premio Brugnani no, va in questa logica, con questa logica prova a costruire percorsi di inclusione dove la disabilità è grave, dove le parrocchie sono a volte disarmate perché hanno dei catechisti che non hanno mai avuto mai a che fare con situazioni di disabilità, quindi il macchia c'è. Eh, ed è presente con una serie di attività eh, li sta facendo anche da molto tempo quindi molti passi sono stati fatti in questa, in questa direzione e, il tempo purtroppo c'è tiranno, quindi dobbiamo, dobbiamo chiudere perché qui sono pure abbastanza rigidi rispetto, rispetto al pranzo quindi l'unica eh, parola che mi viene da dire perché è difficile però fare una conclusione rispetto a tutti gli stimoli che ci sono dati, stati dati che possiamo provare a creare un dialogo aperto eh, che coinvolga ciascuno di noi in un processo simmetrico. È stata un'occasione importante, significativa per il MAC, penso che sia stata arricchente per ciascuno di noi.